Buonasera, bentrovati con le informazioni di Arezzo TV. Cominciamo subito con la cronaca. Un incidente tra due auto avvenuto ieri sera nel quartiere Tortaia di Arezzo. È grave uno dei due ragazzi rimasti coinvolti nello schianto avvenuto ieri sera a lungo via Vittorio Alfieri, si tratta di un ventenne albanese che si trova attualmente in prognosi riservata all'ospedale San Donato di Arezzo, i due mezzi incidentati sono stati posti sotto sequestro, non è chiara la dinamica dell'accaduto, gli inquirenti stanno valutando le testimonianze e proveranno a visionare eventuali filmati di telecamere della zona, al momento sembrerebbe acclarato solo il eh, contatto fra i due mezzi eh, una Fiat Panda scura guidata da un 31enne italiano residente ad Arezzo e una Peugeot grigia metallizzata guidata dal ventenne albanese sarebbe stata questa Macchina l'ultima a seguire la Panda e poi l'impatto. Dopo l'urto la Panda avrebbe abbattuto le barriere di sicurezza a bordo carreggiata per poi finire in una aiuola contro una siepe. La Peugeot invece avrebbe terminato la sua corsa contro un tronco di un albero, un pino. Il ragazzo italiano a differenza dell'altro ha riportato solo ferite lievi. Era il 2 marzo del 2003, quando Emanuele Petri venne ucciso per mano delle nuove Brigate Rosse, a vent'anni da quella drammatica mattina a Castiglione Fiorentino, le celebrazioni per ricordare il sacrificio estremo della gente. Presente anche il capo della polizia Lamberto Giannini e il sottosegretario all'interno Nicola Molteni. Chiara Sadotti. Mi ricordo che era tutta una mattinata strana, tutti cercavano Emanuele Emanuele invece era al lavoro, io sapevo che era al lavoro. Piano piano ho preso coscienza di quello che, che era successo e sono arrivata ad Arezzo all'ospedale. Davanti e ho visto un carro funebre e mi sono resa conto che Emanuele non l'avrei rivisto vivo. Sono passati ormai vent'anni da quella tragica mattina nella quale Emanuele Petri perse la vita sul regionale Roma-Firenze. Come ogni anno il comune di Castiglion Fiorentino ha ricordato il sacrificio del sovrintendente della polizia ferroviaria con la deposizione di una corona dall'oro in piazza Emanuele Petri proprio di fronte alla stazione. Era una domenica, quel 2 marzo 2003, poco dopo la fermata di Camucia, Petri assieme ai colleghi Fortunato e di Fronzo chiesero generalità ad un uomo e una donna a bordo di un vagone. Erano Nadia Lioce e Mario Galesi che viaggiavano con documenti falsi. Si insospettiscono, c'è cioè quella reazione. Perde la vita Emanuele Petri, il collega Fortunato viene ferito, ma si riesce a catturare due pericolosissimi brigatisti, i capi delle nuove BR che avevano assassinato il professor D'Antona e il professor Biaggi e quel giorno segna una svolta investigativa perché poi vengono raccolti dei dati che consentiranno proprio la disarticolazione completa delle BR. Nadia Lioce da allora è in carcere il regime di 41 bis. Sentimenti non li provo, ho fatto un percorso mio di vita e non odio nessuno, non so soltanto che chi sbaglia deve pagare perché quando si sbaglia bisogna anche pagarne le conseguenze. Oggi si ricorda Emanuele Petri, il suo gesto eroico, ma è anche una giornata per riflettere sui nuovi allarmi. Sì, riaffermiamo che lo Stato c'è, che lo Stato non fa passi indietro, che lo Stato non arretra, che lo Stato non si fa intimidire, intimorire da chi pensa di mettere in discussione i principi democratici del nostro paese. La famiglia Petri e l'associazione Emanuele Petri hanno infine donato un defibrillatore alla casa circondariale di Arezzo. Subito dopo la morte di Petri furono proprio alcuni detenuti a scrivere un messaggio di vicinanza alla famiglia. Ed hanno contribuito alla donazione del DAI, il defibrillatore alla casa circondariale di Arezzo, anche Sapra e il centro chirurgico toscano. Il direttore generale di quest'ultimo ha trascorso parte della sua infanzia, proprio con Emanuele Petri. Sentiamo le sue parole e il suo ricordo a testimonianza. Greta Settimelli. volte le coincidenze però ci lasciano senza parole. Proprio ieri... Abbiamo saputo che Stefano e Gabriele Denti, in rappresentanza del Centro Chirurgico Toscano della SABRA di Arezzo, hanno collaborato con la famiglia Petri consentendo l'acquisto anche di un elettrocardiografo di ultima generazione, elevando così ai massimi livelli la cardioprotezione dell'Istituto Arezzo. Non sapevamo di questa storia personale che lo legava alla famiglia Petri. A Emanuele Petri, più che mi lega, eravamo... Credo che anche lui sia del 1955 come me, perché me lo ricordo coetaneo intorno alla chiesa di Saione da bambini e, e poi ovviamente perso di vista per tanti anni e l'ho ritrovato la sua faccia sui giornali del 2 marzo del 2003 eh, quando fu ucciso qui davanti. Ecco, voi avete supportato la famiglia in questa donazione? Sì, una piccola cosa. La famiglia ha pensato di donare ai detenuti al carcere di Arezzo un defibrillatore e una macchina per fare gli elettrocardiogrammi. Per quel poco che abbiamo potuto abbiamo contribuito anche noi con, con, con piacere. Quindi insomma rimane un po' un segno no? anche in questa vicenda. Sì, noi... Noi assolutamente ci siamo sentiti, ci sentiamo onorati e siamo assolutamente felici di essere stati coinvolti in questa iniziativa. Mi sono permessa di chiedere al sottosegretario Molteni che l'educazione civica entri nelle scuole perché i nostri ragazzi sanno benissimo la storia dell'impero romano, ma probabilmente non sanno, non tutti, chi era Emanuele Petri come tanti altri eroi. Insomma. Beh, voi lo state facendo. Sì, noi lo stiamo facendo, non come centro chirurgico, ma un'associazione di Arezzo cittadina che si chiama Trattevere, sì, Trattevere Arno, della quale faccio parte anch'io. Abbiamo chiesto e ottenuto dal provveditore, dal dirigente scolastico provinciale come oggi si chiama di tenere delle lezioni, relazioni, conferenze, una al mese da due anni oramai in tutte le scuole superiori della provincia di Arezzo che la vostra emittente riprende e in diretta ehm, sui social e poi indiferita nella programmazione normale ritrasmette sia alle altre scuole che la volessero seguire in diretta sia a chiunque potesse seguirle. L'educazione civica è questa, è, è Emanuele Petri che purtroppo sacrifica la sua vita in nome di ideali che se studio appena appena un po' di educazione civica probabilmente conosci meglio. Altrimenti sai che questo Petri poveretto è morto, ma perché? Sarà il giudice Claudio Lara a valutare il caso di un uomo 69enne a cui è stato amputato il glande, ovvero la parte terminale del pene a seguito della sospetta presenza di un tumore. L'operazione chirurgica venne eseguita nel novembre 2018 all'ospedale San Donato di Arezzo da un medico che potrebbe andare a processo con l'accusa di lesioni gravissime perché in realtà il tumore non ci sarebbe stato secondo gli esami istologici eseguiti successivamente. In aula sarà discusso il prossimo 9 marzo l'accaduto con gli avvocati del paziente Antonino Belardo, Roberto e Gianmarco Bianchi. La procura retina aveva concluso per l'archiviazione, ma i legali si sono opposti e il procedimento penale andrà avanti. Dopo una visita del medico curante, l'uomo si era rivolto a uno specialista in urologia che ha deciso di operare in urgenza. Dall'intervento chirurgico è avvenuto ormai quasi 5 anni fa, il paziente non può avere più eh, rapporti sessuali né urinare in posizione eretta. Secondo i legali bisognava valutare con accuratezza il da farsi piuttosto che procedere con l'operazione d'urgenza. Nella primavera del 2019 alcune analisi hanno infatti chiarito che il paziente era affetto da un'infezione da eh, sifilide che è stata poi opportunamente curata con antibiotici. Contro i cibi sintetici e gli alimenti confezionati in laboratorio, CIA Arezzo lancia una nuova iniziativa per valorizzare gli allevamenti della provincia aretina. Stalle aperte per testimoniare il benessere degli animali e il rispetto dell'ambiente. Greta Settimelli. In tempi di farina di grillo e latte di mucca prodotto senza la mucca, la decisione è di una fabbrica della Danimarca, le aziende agricole e gli allevatori associati a CIA Arezzo non ci stanno e rispondono spalancando le porte delle loro fattorie. Sicuramente quando si parla di allevamento spesso si accendono tanti campanelli di allarme perché spesso gli allevatori sono imputati come coloro che hanno poco rispetto dell'ambiente e hanno degli indici di fattori inquinanti importanti. Allevamenti come questi invece dove si ha un basso numero di capi dove non si alleva solo in maniera intensiva all'interno delle stalle ma si permette anche ai capi di poter stare all'aperto nei pascoli sicuramente ha un un approccio, un atteggiamento molto più sostenibile verso, verso l'ambiente in cui appunto le aziende agricole risiedono. Qui siamo nel cuore del Casentino, un'azienda a conduzione familiare avviata dai genitori ai quali strada facendo si sono affiancati anche i due figli, la prima ad aderire alla iniziativa Stalle Aperte promosse da Cia Arezzo. E oltre che il lavoro è anche una passione insomma a me soprattutto la campagna il lavoro con i trattori e con gli animali mi è sempre piaciuto e quindi ho deciso di continuare e poi diciamo facciamo una scelta d'agricoltura sostenibile biologica dove non si fa una monocultura ma si utilizzano rotazioni di foraggi cereali e leguminose in modo da, da ridurre al minimo le concimazioni e il utilizzo di sostanze chimiche è proibito nel biologico e niente, penso che questo sia importante per l'agricoltura del domani. Noi eh, siamo biologici ormai dal 92, anche prima, ma dal 92 quando è uscita la legge del biologico e per noi è, secondo me un, una, è fondamentale il fatto di essere biologici perché garantisce sia eh, il non inquinare i terreni sia il benessere degli animali e in più da qualche anno facciamo anche il latte fieno abbiamo deciso di mandare i nostri animali al pascolo il più possibile eh, sia quelli che, che mungiamo che quelli che ingrassiamo per fare la carne e, e appunto aderendo a questo disciplinare latte fieno STG garantiamo che l'80% minimo di alimenti che mangiano i nostri animali sono fieno o erba e questo è importante perché i bovini sono ruminanti ed è giusto secondo noi che mangino principalmente vegetali, poi la piccola parte di integrazione di cereali sono Abbiamo deciso di produrli direttamente nella nostra azienda per anche qui non intaccare e cioè fare un'azienda a ciclo chiuso, quindi non acquistare dall'esterno a parità di animale, un animale che si alimenta convenzionalmente, per dire una vacca dal latte che produce 40-50 litri, Alimentata convenzionalmente, la nostra alimentata biologica al latte fieno ne produce 20 al giorno. Quindi eh, c'è proprio una grande differenza anche di produzione, questa per forza lo devi far passare, devi comunque comunicarla al consumatore perché eh, non, eh, non potresti se no realizzare, cioè, se lo vendi a poco, non, non, non, non sarebbe sostenibile la nostra attività, ecco, devi comunque arrivare direttamente a chi la mangia poi le, le cose. E questa mattina è stata inaugurata l'aula con insonorizzazione realizzata nella scuola primaria Maria Consolatrice con la finalità di favorire l'acustica per i bambini colpiti da sordità. Vediamo il servizio. Check prova 1, 2, 3. Un'aula insonorizzata se, per favorire l'acustica ai bambini prova, che indossano due. un impianto cocleare e che quindi riscontrano maggiori difficoltà di udito in situazioni di brusio, ma non solo. È stata realizzata nella scuola primaria Maria Consolatrice grazie a risorse pubbliche e private. Abbiamo in classe seconda due bambini ipoacusici e quindi diciamo, lo stimolo, l'esigenza ci è stata manifestata da questi genitori intelligenti. Illuminati. La scuola si è subito resa parte attiva nel fare questo intervento e si è rivolta questa volta alle strutture e alle eh, diciamo istituzioni che potevano darci una mano sappiamo quali sono le, vere, le esigenze che comunque un bambino eh, ipacusico ha poi chiaramente in realtà è stato diciamo nella prospettiva comunque di eh, rendere l'aula migliore da, da punto di vista acustico anche per uh, gli altri bambini perché ci sono studi eh, contemporanei che dimostrano chiaramente che comunque quando diciamo, si mettono i pannelli assorbenti l'aula in qualche modo rende molto più confortevole eh, diciamo, eh, i suoni, anzi abbassa proprio il rumore. La nuova aula favorisce la comunicazione tra docenti ed allievi, un ambiente dove ci sono le condizioni ottimali per la trasmissione di messaggi vocali e apprendimento. Riusciamo a eh, determinare certi valori acustici a, eh, facendo sì che il pannello riesca a migliorare l'acustica interna. Il bambino ovviamente è meno distratto, a fine lezione ha meno mal di testa e riesce a capire, a seguire le istruzioni e tutto quello che viene richiesto. Il progetto sarà presto esteso anche ad altre classi. Questa esperienza verrà amplificata intanto per un'altra classe dentro questa scuola. Abbiamo deciso di provare a fare un meccanismo molto anglosassone che è quello di mobilitare la comunità e laddove la comunità ovviamente non arriva ci saranno le istituzioni, ma è anche un meccanismo che vorremmo moltiplicare. Si avvicina eh, la festa dell'8 marzo, festa della donna, tante le iniziative organizzate dal Comune di Arezzo per celebrare questa giornata dall'illuminazione della statua di Guido Monaco agli spettacoli su personaggi femminili. Sentiamo. Da Guido Monaco, illuminato in segno di solidarietà alle donne afghane ed iraniane, agli appuntamenti con il teatro e la sensibilizzazione, Arezzo si prepara così alle celebrazioni dell'8 marzo con un ricco calendario. Si parte da un gesto simbolico, coerentemente con il dispositivo della mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale, verrà illuminato di giallo nella sera di mercoledì 8 marzo il Monumento Cittadino, previsto poi in concomitanza con la giornata internazionale dei diritti della donna un doppio appuntamento. Alle 18 a Palazzo Albergotti arrivano le donne di Shakespeare. Poi alle 21 al Teatro Petrarca. Il trio vocale Le Signorine presenterà un caffè con i cantautori. Ancora al Teatro Petrarca, poi un nuovo appuntamento. Mercoledì 15 marzo alle 21. L'arrivo ad Arezzo di Chiara Francini in una commedia ormai che è diventata un classico, che è coppia aperta quasi spalancata, che seppure in maniera, come posso dire, ironica, ma affronta dei temi che sicuramente hanno a che fare con la differenza di genere e la percezione di che cosa può fare un uomo e che cosa può fare una donna. Tutti gli spettacoli sono assolutamente gratuiti, però è obbligatoria la prenotazione, anche perché ci aspettiamo appunto molta gente. Una serie di docufilm verranno proiettati nei prossimi giorni nell'Aretino. la nella nostra città è una delle numerosissime tappe italiane che queste pellicole stanno toccando, il primo dal titolo Invisibili di Paolo Cassina sarà presente in sala ed è un film inchiesta sulle reazioni avverse da trattamenti sanitari e sarà proiettato all'auditorium Aldo Ducci in sala Montetini in via Cesarpino ad Arezzo martedì 14 marzo alle 20.30, invisibili sarà preceduto il 3 marzo, quindi domani alle 20.45 nella stessa sala dal film L'urlo, schiavi in cambio di petrolio di Michelangelo Severgnini. Il documentario è stato girato in Libia, luogo della tratta dei migranti e del petrolio divenuto terra di nessuno. I registi proporranno in queste occasioni un dibattito con i presenti. E rimaniamo in tema di spettacolo perché a Teatro Virginia di Arezzo omaggio ad Edith Piaf nel sessantesimo anniversario della sua scomparsa con uno spettacolo speciale. Chiara Sadotti. Le sue canzoni raccontano sicuramente la vita degli umili, di gente mesta, problemi racconta storie di, di, di persone sconosciute e soprattutto la loro, le loro difficoltà nel sopravvivere. Un omaggio a Edith Piaf nel sessantesimo anniversario della sua scomparsa. Al Teatro Virginia di Arezzo, in scena Edith Piaf Semoi, lo spettacolo musico narrante di Econ Rosette Sandroi. Innanzitutto, vabbè, la canzone più rappresentativa e più famosa di Edith Piaf è La Vie en Rose, ovviamente. Però non ci sarà solo La Vie en Rose, ci saranno anche altre canzoni, tra cui Milor, piuttosto che Mon Manège à Moi o l'accordéoniste ad esempio, poi la sua canzone anche l'hymne l'amour, che è una canzone che parla d'amore, la grande parola a cui era molto molto legata Edith e poi ci sarà sul finale l'ultima sua canzone Non je ne regrette rien. Non je ne regrette rien. E ha fatto tappa a Cortona il mercante di Venezia della compagnia teatrale Innuendo, si tratta del primo adattamento musicale del testo di Shakespeare, un vero e proprio inedito adatto a tutte le età. Edoardo Carrai. Una compagnia nata circa dieci anni fa e da allora abbiamo messo in scena diversi musical, quasi tutti a tema letterale, siamo passati dal letterario, siamo passati dal mercante di Venezia, ma prima di questo abbiamo fatto il fantasma dell'opera e l'uomo che ride di Victor Hugo e il conte di Montecristo, quindi diciamo sempre prendendo ispirazione da temi della letteratura. Abbiamo preso in modo molto ehm, rispettoso il testo, ma abbiamo anche lavorato su delle parti che nel testo vengono non raccontate. Eh, faccio un esempio su tutti, il momento in cui Shylock viene invitato alla famosa festa eh, come diversivo per permettere il rapimento della figlia Jessica eh, non viene raccontato nell'opera. Noi invece siamo andati anche a scavare in quelle scene che vengono eh, dette ma non effettivamente poi narrate dalla, dalla pièce originale. Temo che diate troppa importanza alle cose del mondo Vi trovo assai cambiato e giù di morale Graziano, prendo il mondo per quello che è un palcoscenico Dove ciascuno recita propria parte E quella mia è triste E allora la mia parte sia quella del buffone Che allieta le giornate Col vino e le battute Che scalda i vostri popoli mercante di Venezia nasce come una commedia e il personaggio di Shylock nasce come la macchietta dell'usuraio ebreo che giustamente viene bastonato poi nella trama. Cambiando la sensibilità ha acquisito sempre più tratti drammatici che sono quelli che oggi eh, ritroviamo sul, sul palcoscenico quando un attore interpreta questo personaggio. musical che si rispetti ha bisogno di una grande coreografia, è così? È così, è un elemento fondamentale come tutti gli altri dello spettacolo, dalla, dal cantato fino alla recitazione. La danza è il, diciamo, quello che chiude il cerchio, di solito, è quello che sottolinea anche l'importanza di certi momenti. Spero non vi dispiace il colorito della mia pelle. Tutte le opere di Shakespeare sono complesse e hanno un'evoluzione dei personaggi sempre molto interessante e completa, il mercante di Venezia non ne è da meno ovviamente, quindi anzi abbiamo uno dei personaggi iconici del, del panorama femminile di Shakespeare, dei, forse il più importante anche per astuzia e intelligenza che è il personaggio di Porzia. E passiamo allo sport, calcio con l'Arezzo perché eh, domenica 5 marzo si disputerà la 26esima giornata di campionato di serie di gironea. al comunale a partire dalle 14.30 sarà in scena l'Arezzo contro il Città di Castello, partita dove eh, ci sarà probabilmente in tribuna anche l'ex presidente Piero Mancini, dieci anni sotto la sua gestione dal 2000 al 2010 l'ex presidente Amaranto dalla scorsa estate fa parte però del CDA del club Tifernate, quindi domenica per la prima volta potrebbe sedersi in tribuna da avversario. Parliamo invece della trasferta di eh, Livorno perché eh, si giocherà poi eh, domenica 12, è stata ufficialmente autorizzata dall'Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive per quanto riguarda la presenza dei tifosi ospiti, quindi quelli a retine. Quanto emerge dal verbale della riunione che si è svolta ieri, l'autorità di pubblica sicurezza dopo aver attribuito alla partita del Picchi un profilo di rischio hanno Suggerito la vendita dei tagliandi in provincia di Arezzo esclusivamente per il settore ospiti, l'impiego adeguato di un numero di steward ed il rafforzamento del servizio delle attività di filtraggio e prefiltraggio. Ricordiamo che all'andata il derby che portò 4.500 persone sugli spalti fu preceduto e seguito da alcuni tafferugli tra opposte tifoserie ci furono auto in sosta danneggiate, lunotti in frantumi prima della partita e a fine gara invece tre pullman e eh, le auto degli ospiti furono fatti circolare davanti al bar situato in Viale, eh, davanti a Viale Gramsci dove eh, si ritrovano solitamente i tifosi dell'Arezzo. Volarono sassi, bottiglie, monete e accendini. Nelle circostanze fu fermato un tifoso aretino per lancio di oggetti e un poliziotto contuso con prognosi di sette giorni. E concludiamo con una notizia di sport, sì ma anche di solidarietà, continua con successo l'iniziativa che mette in risalto lo sport per tutti, si è disputata infatti la terza giornata del campionato per ragazzi speciali organizzato dalla Wisp in collaborazione con il comune di Marciano della Chiana. vediamo. Si è svolta da pochi giorni la terza giornata valevole per il campionato Special Futsal di Calcio A5 2022-2023 organizzata dal Comitato Provinciale WISP in collaborazione con il Comune di Marciano della Chiana che come sempre ha messo a disposizione l'impianto del Palazzetto dello Sport. In campo sono scesi utenti speciali con disagio psichico insieme agli operatori e volontari del terzo settore. Cinque le squadre partecipanti che si sono affrontate in un girone completo all'italiana Elektra di Arezzo, che si è giudicata al primo posto, Pionta di SM di Arezzo, che è arrivato secondo, Tallone d'Achille di Bibiena, terzo, Cam di Cortona, quarto e Arcadia di Terranuovo bracciolini, quinta. Nelle prime due giornate avevano predominato Pionta ed Arcadia, un campionato speciale in perfetto equilibrio che si concluderà a fine primavera. Prossimo appuntamento sempre a Marciano il prossimo 20 marzo. E questa era l'ultima notizia per questa sera, grazie per averci seguito, a voi tutti una buona serata con i programmi di Arezzo TV.